Questa è la challenge, indovina il tiktoker Grandi, grandi Buon day, io sono barbuto ma non ho la barba Io sono Jack invece e non ho la barba Oggi siamo qui, signore e signori, signori Con una challenge dove proveremo a indovinare il tiktoker O la tiktoker Questo è il nostro tasto di prenotazione Che mi ha premuto forse mai L'abbiamo testato, va benissimo Dalla regia Ho perso l'udito <ride> Parta quanto c'ha eh, La mi vista sarò, Mi servono gli occhi A meno che tu non voglia accecarmi Dalla regia ci faranno vedere delle parti del viso Di un tiktoker o di una tiktoker E chi si prenota prima Provare a indovinare chi è Chi indovina di più A questa appunto È Cameron Dallas È Cameron Dallas <ride> Dai Sorriso Io sbagliante. non mi prenoterò mai Cheat Troppo fuori. Quindi 1-0 e Cameron Sei Dallas ma infatti, come faccio a separare? <ride> ah, <ride> io Ah, non sai chi era? Vabbè, non riconosci Cameron Dallas. Mi piace Però. Uno dei due dobre, qual è dei due però? Dobre tu. Zero aggiornamento grafico. Sono i dobre. Twins. Troppo tardi, caro mio, mi dispiace. Mi solo... oh, che cazzo. Cazzo. <ride> Io lo riconosco, lo riconosco Chi è? Giuseppe Barbuto No? Brent Rivero È proprio lui È lui, è proprio lui Vabbè, ah ha scelto i capelli Ha scelto una già... parte difficile Ma poi c'è uno spacco Ha scelto qui. una parte difficile, eh Se sbagli non puoi più dire chi è D'altra parte, aumenta, aumenta la foto Vai Vabbè, <ride> <ride> vediamo E' il pittolero? Hashtag e' il pittolero Aspetta, forse ho capito <ride> No è <No. ride> rotto, si è rotto, si è rotto Bastardo Anch'io <ride> No, io ne ho, sembra uno, ma è da solo. No, sono so, in due, perché vedi che allora, siamo. Non so, ma due. lui mi sembra uno, ma non. Lui fa TikTok da solo. Però fa TikTok da solo. No, da solo. Vai. no non Prova a dirlo no. allora. Non è lui perché è, è da solo, però si sì, mi sembra Jacob Sartorius Jacob Sartorius? Non è lui. No, adesso mi prenoto io. Secondo me, vedendo. Cioè loro fanno queste foto sempre con la lingua di fuori. Secondo me, se sono due sono per forza gemelli, quindi se non sono i Dobre, i Dobre sono i Martinez Twins. Poi vedi che Giacomo Sartori si è sdoppiato. Sono i Martinez Twins. <ride> Come ci sono! il barbuto quello senza la barba si sta recuperando ah aspetta aspetta questo qua dai, forse l'ho capito ma chi è ma chi è forse l'ho capito ma forse mia. perché questo qua me lo fa vedere sempre mia sorella mi sa ecco quella che tipo che ha i capelli mezzi grigi e sopracolorati. Sì. come si chiama the <ride> dai però l'ho riconosciuto non so il nome fammelo vedere ah. 3 a 3 è lui no, perché lui cambia, eh, sempre, cambia, cambia sempre lui cambia però, sempre qua ci vediamo dai ecco eh, però 3 a 3 no io direi mezzo metti... a Oh, no, perché io... io ho detto chi era, tu hai detto il nome No, ma anch'io pensavo cioè, Commentate no. Se qua è mezzo punto a testa Perché io ho detto chi era lui ha detto il nome Poi, oh, mi... Ma cosa vuol dire mezzo punto? Poi dico eh. Eh. Per me tre e mezzo baro. Dicono che Dicono che è barbo Giuseppe Barbuto No non, non sto bello Questo, Questo sera possono commentate, testimoniare Commentate commentate, no. commenti possono, possono, testimoniare. Mezzo mezzo. Mezzo. possono testimoniare Che è quello che piace sempre a mia sorella E avevo indovinato già io <ride> Che leggbis, che leggbis è cicche like legbis. Eh, questo qua è. Okay, no, modo. questo qua è quello dello spacciatore. Allo. Pablo Escobar. Che leggbis ci sbagliato. Hashtag cicclegleggbis. Like, like mm, mi sentesti un very good. Aia, aia, aia. Qua voglio il replay a rallentatore, ma credo di essermi prenotato prima. Mi io, mi sa che a me, da quello da che. Dalla ho... regia. Cosa mi dice che ho beccato le sue mani? Ti sei prenotato prima dalla regia? Ai Dio. Io, io, io, eh, Dico no, no posso darmi, tu lui, lui è il mitico, è il mitico Matteo. È il mitico Matteo Barbara Dur. Salvini È il mitico Matteo Salvini lui. Il TikTok con la ruspa Da poco ha approdato il nostro amico su TikTok Pareggio qua 4 4, Pareggio Pareggio Poi però posto. passare dai Martinez Brothers a Matteo Salvini ah, Matteo È un Salvini. grande salto di, salto di qualità, di qualità. Eh? No, spero. Allora Io lo so qua. che Io l'ho capito Però vorrei farti fare uno spunto di riflessione Sembra un TikToker italiano È vero <ride> Hai capito chi è vero? Sembra Diego. dopo questo Esatto E <ride> invece <ride> È quello là che fa tutti sì, i trucchi di magia dentro Spexy No No, che è 5 a 3? Era eh, 4 a 4? 5 a 4? Quale ha fatto il quarto? 4, eh, 4 a 4 eravamo. Oh, lui hai tu hai detto pareggio, eh. Al 3 a 3. al 4 a 4? Eravamo 4 a 4. No, lui era 4. Eh, lui era 4. Quindi 5 a 4. 5 a 4 per te, sì, sì. Questo qua sembro io. <ride> sembro io quando avevo il, ci il ciuffo. Aiuto! Comunque, se voi riuscite a riconoscerli prima di noi, commentate. Man mano che escono, voi commentate e provate a indovinare. Commentate soprattutto perché prima era metà punto a testa. No! Eh! È, <ride> che? è peggio di prima. È George Cupilan. Non è George Cupilan, Non è George Quando vuoi, comunque. Noi ti stiamo ancora aspettando. Eh. George Cupilan, quando, quando vuoi, vuoi. non ti vedo. Però. Jack qui, io qua. Tu qui in mezzo. È qui. No, io Jack in mezzo, qui. tu qua. Qua fai vedere la foto e prima che si prenota lo dici. <ride> prima che la mostrasse. Oh, no, ho fatto. Dai, abbiamo fatto prenotato. Ma chi fa... è poi? Non so comunque chi è. Boxboy, Boxboy. Si, boy Dai, chi è? 6 box a 5. Eh? L'uomo scarsa? No, no, 5 a 5. 5 a 5. 5. 5. 5. 5. Oh, oh, oh, 6? 6 <ride> per me al massimo. Ma chi è? Ma è italiana? Sono Ma anche so italiani parte A parte Salvini, ci sono anche italiani Questa qua sembra la Ma... ragazza di Stephanie. La Sofia. Sì, ma no, non penso. No, lei non è una TikTok. Lisa Elena. <ride> ho sbagliato. Ah, non puoi più rispondere. No! Fammi vedere un altro indizio di Ossio Indovino. Aia. Eh, cazzarona, ho capito chi è. <ride> ho capito chi è. No, tu no? Dai, che se no non lo indovino, vedere da vicino. Non è Charlie qualcosa? No. Quindi sì. hai sbagliato anche te. Ho sbagliato anche io A questo punto non va nessuno. Chi è? Chi l'è? Fammela vedere intera. Eh, ma chi è? Le Le Ponce? Ma chi è Le Pons? Ma come chi è Le, le pons? Sì, sì, aiutate Però si tanto Ma chi è? Dai, a questa le copiamo un, un sacco di TikTok Quella che nomini sempre No, non la nomino mai Dai, questa qua li copiamo i TikTok Io non copio i TikTok Beh, Questa qua è la sorella di Brent Rivera L'ex Rivera Sì, vabbè. Sì. Il metro, TikTok allora io sì. sono un tiktok ehm. andiamo a ballare, tiktok e faccio il tiktok. Lo so, nooo, Jerry Scottie. No, va Jerry. a pallare anche lui, mamma mia. Mamma mia si riconosceva, si Ma. riconosceva dalla pedata, okay, quindi 6 a 6. 6 a 6, 6, 6, 6, oh. 6 a 6. Oh, allora. Sai? Se lo dico è mezzo punto a testa No, no, no, mi sembra notato io e Jacob mezzo... Sartorius Allora, ora si dice ho la regia L'ho detto, l'ho detto ho detto, Jacob Sartorius È giusto? 7 a 6? 7 a 6 Eh, dai, fatto. Cioè, pure fatto la foto con questa qua È lei lui <ride> <ride> la seconda e terza foto con più like del profilo Com'è la situazione? qua? Sono mia, 8 a 6 Mi a e 6? mancano 3 Jack, vuol dire, guarda che qua Jack, 6. Questo sono io. <ride> è facile? E uh. se lo sa la regia che li ha scelti? Io ho capito che a me non mi viene il nome, quindi anche con l'indizio. Indizio bello perché qua. Ha un fratello di nome Jay. Mi è venuto. Io non sono sicuro però per lo tanto perché se n'ero spacciato. JJ. Ah, si chiama di cognome. Cross, Croes, giusto? Jim Croes, se non è Jay. Jim Croes, una rocker Croes 8 a 7. Eh, l'ho prodotto io. Tesoro. Commenti... Questo è campione. Un tra Jack campione. Quindi questo è l'ultimo. Se lo indovina lui, è il pareggio. Eh, se lo indovino io, sì. Ok, siamo qua. aspetta Siamo 8 a 7. Se Giuseppe indovina ha vinto, se no pareggio. pareggio. E lo spareggio col Ok, dai, però io non le so davvero. Ma chi sono? Bastardo chi è? Chi Chi sono? Chi sono? No, è vero, le avevo nominate prima Erano quelle che non avevi indovinato prima Cioè, o Elisa o Elena Elisa e Elena Eh sì Dimmi che sì, che pareggio Non Ti ci prego, posso prego. credere Prego Potentera. Ti prego. Non ci posso No, non ci posso credere Quindi adesso siamo 8-8 C'è il pareggio Siamo qui per lo spareggio Siamo pari Chi vince questa vince tutto la portiamo dopo, a casa, Davide. Dopo questo comeback io meriterei la vita. Paolo, la portiamo a casa, Paolo. Mani dietro. E dietro mi ha segurato il pallone. Ci siamo? Dalla regia ce la mostra dalla regia? No! C'è lui! Si prenota! Barbuto, no. senza la barba. No. Sai chi è? Ho hai schiacciato no, il giusto? No. Ah, tu hai schiacciato il giusto per schiacciare prima. Ah sì, ma sarà. se lo dico io ho vinto. No, Charlie D'Amelio o d'Amelio, come si pronuncia? Da Charlie comunque. Charlie! Charlie! Charlie! Charlie, Charlie la ragazza del momento di TikTok! Quello Charlie ne vale il ragazzo del momento di TikTok comunque. E la ragazza è Giuseppe Barbuto. <ride> Benissimo, questa voglio tanti fiocchi, tante robe per me, perché ho vinto. Questa barato, sfida, ma non ho barato. Non era un punto, mezzo punto a testa. Non era un punto. Perché mezzo punto, mezzo e punto. E in quel io caso invece fatto... di 9 8 eravamo 8 e mezzo, 8 e mezzo. Eh sì perché si vedeva il punto che guadagnate. e mezzo punto, punto a testa, quindi fa... era 8 e mezzo a testa. Vabbè, gli eh, è pareggio. Scrivete nei commenti se è 8 e mezzo, 8 e mezzo o 9,8. Tanto, già ciupino come oh, vuoi. <ride> se siete nuovi iscritti, commentate con hashtag nuovi iscritti. Se vuoi ti darò la rivincita, magari lo possiamo fare sì. con sì. i TikToker italiani. Ma ah, Ha perso solo di un punto, quindi un applauso. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo domani perché ogni giorno un nuovo video. Ciao! Ciao!